No scusa, è il no, momento pasta adesso Questo qua è l'astrovan, eh? chiama l'astrovan Siamo atterrati da poco, Siamo al momento pasta vieni. Pasta? Buongiorno, prima, ma io prima ti ho visto E eh, io ti ho eh, suonato come un bastardo, hai neanche no, salutato aspetta. vedi. aspetta Sì, vabbè, sì, vabbè, cambia discorso, vabbè, non metti non vabbè, non a fuoco, certo, certo, buon appetito, guardate qua Ok, guarda, vedi, tac, questa Il nutrizionista qua, cosa dice? È Diego il nutrizionista Guarda, non so, io quello robe lì non le mangio No, per lui è veleno questo Eh sì Vabbè ragazzi avete visto che in questa intro vi ho fatto venire un po' l'acquolina Cioè Nick, Diego, Johnny, Ivo Poi pomeriggio arrivano i local che hanno costruito tutti i salti che ci sono qua Siamo nel posto in cui io ho iniziato veramente a treccare e a girare in bici Vi dico solo che su questo salto qui io ho fatto il mio primissimo backflip ragazzi Ma come me? Bastard What? Stigla! Allora dobbiamo spiegare perché loro non sanno niente, cioè non sono mai stato qui per loro Però in realtà ragazzi qui ho passato veramente la mia infanzia, la mia, la mia scuola di trick freeride È proprio qui a Rovella E Ivo poi quello che ha messo in piedi il, il Tuskos lo ah sì. diciamo noi in Brianza, sì, giusto? Sì, sì. Però oggi a me ricorda un pochino i vecchi tempi Madonna. Sai chi manca secondo me? Maurella Maurella eh beh, maurella manca, manca il nostro Mauro Sì, sì, prima mi hai, oh mi hai spoilerato, oh mi hai anticipato che ci sono un po' di cose un po' nazzerelle in giro, da appendersi un po' i freni. Ne? Eh, Ripidello <ride> là dietro c'è il suo perché. <ride> eh, c'è il suo perché, vero? Quindi entrare delicatamente, trovare la linea, guardare giù, precipitare e salvarsi il culo. Lui sa imitare benissimo Ivo. Quindi. Entrare delicatamente Trovare la linea Guardare giù Precipitare E salvarsi il culo Minchia uguale <ride> cazzo. In realtà adesso davanti alla telecamera non lo mostra Però lui non è uno con i peli sulla lingua ragazzi Se Quando noi sbagliavamo le cose io e Diego Cioè ci diceva Fate cagare, è rimasto e resterà per sempre. <ride> Questo è e appena sì, arrivati è a whistler Diego, ovviamente, voleva subito andare al supermercato e tornare a casa senza fare un giro in centro di no, pappa Ivo, di qualcosa, un commento per Diego? Prima si va a vedere la base e dopo tutto il resto. Diego. Fame. fame. <ride> Anche grazie a questo concetto siamo, io e Diego siamo riusciti veramente a, a progredire e a dire ok non ci dobbiamo fermare qui, dobbiamo progredire e dobbiamo crescere uh, Due cose, due, anzi tre, canne slegato, canne fate slegato. quello che sapete fare e accendi il, accendi, il accendi il dispositivo Allora praticamente adesso siamo in tutta questa zona salti, come vedete ci sono un sacco di salti, gobbe Qui c'è uno step down bello grosso, sotto c'è uno step up, ci scaldiamo un pochino su questi saltini, Ivo spaccagliela addosso quella roba lì. No, prima devo romperla e poi sfregiarlo. <ride> Com'era? Com'era? Com era? Cani sciolti e Can fai quello che ah, sai fare. fare. Va vale adesso, valeva allora e sarà sempre così. Yeah, yeah. Dei primi trick che ho imparato qua, riproponiamo. Oh. Dagliene chicchello! Oh. Mambi! Sì. Mambizi! Oh, io sono qui apposta per casarti, eh! Sì. Nick, sì. tu lo sai sì. fare! È il tuo trick signature! Sì. Signature, Tranquilla. io non dubito del Signature. Okay, grazie, grazie. Comunque, ragazzi, no, una cazzata non ho ascoltato la fake. Okay. Cioè, deve sempre parlare. Ivo, se non entra nei video, di... com'è che si chiama lui? 2000. Ivido, Ivido no. perché ha un misto tra Ivo e Avido. Sì. Comunque, dicevo, ragazzi, sono impressionato ogni volta da questa bici. Quanto sia maneggevole, sempre. Per fare 3-6, ho sempre paura di fare 3-6, ma invece alla fine mi trovo quasi uguale alla Dirt. Il giro sarà da 12. Perché ragazzi c'è anche la discesa fino in fondo, che è una roba incredibile, ragazzi. Occhio non sono mai stato qua, spacco tutto. Guardate che trenino, ragazzi. Siamo in 14. Ragazzi, qua se ne manca uno, manca uno. rampa Sì, vai tranquillo. Porco ah, zio ho rischiato la morte! Ho rischiato la morte estrema io! Madonna tanto sono arrivato lungo! Ah, ma Marta si sono. Città. Ragazzi, si sono rimpiccioliti i salti in questo posto. Forza, 12 eh, Oggi il mio jolly proprio tirato, estremo, jolly fatto, stato, chiuso. Yeah. Ok, bisogna calmarsi ragazzi, perché qui la situa è calda. Rischio anche te che ti sei cacciato Occhio, okay, occhio okay. Oh, scusa Nick Sorry ti sono passato davanti proprio Era Ero, ero a treno che che Madonna se Johnny ha... hai rischiato Sui due droppi di fila hai fatto Però, Bello Scusami un attimo eh. Tanto di cappello che ho fatto tutto comunque Tanto di cappello Rischi su rischi Ma allora io non riesco a capire Se sia il fatto che c'è sempre la CP gang Cioè c'è tipo la nuvoletta di fantozzi yeah. CP gang Perché Cioè questo giro è stato un Io solo Jolly ho visto di Un disastro Ma qui che guida il nostro Johnny Oh ma sei matto Johnny Minchia, ma che guida c'hai? Adesso volevo riguardare no, il video perché secondo no, me, no, da quello che no, mi no, ricordo no, io, no, tanto che stavo giornando, nell'ultimo no, no, pezzo, no, quando indurisci il fiato, uh, fai... ero pronto a tirare la la linea della vita. Ah. Puoi controllare quanta cacca c'è dentro le mutande? Dalla ripresa della GoPro non è che si capisce proprio bene. In realtà non sono caduto in avanti, cioè non è che mi sono impuntato. Stavo andando in avanti, ma quando sono atterrato, fortunatamente sono andato indietro e poi mi sono sdraiato. E ho con la letto preso dentro il manubrio. Che è sparata via e quindi la GoPro ha puntato in Cina Ma adesso Nick capisci perché siamo diventati nazi? Perché Voi. giravano qua Chiamalo. Girando qui con questi qua matti che ci costruiscono questi salti no, no, Dove, dove un, siamo stati abituati a girare? Un po' la Canadian si può dire <ride> <ride> Sembrava veramente quando vai a girare in Canada esatto. che sei tipo in 15 nessuno ha fatto il trail <ride> E ci sono dei rischi Apriamo, allucinanti vai, Quanto qua sono nato. stato graziato da 1 a 10 in quel jolly lì? 22, no. Esatto 22 almeno Cioè proprio... Oltre il doppio, inspiegabile questi spegnimenti. Questa guarda è sì. un'alboretata. Sì. Vedi qual è il problema? Se io non mi porto l'alboreto, tutte le alboretate che si prende sì. l'alboreto sì. di, La di solito passano a me. E invece l'alboreto sarà bello tranquillo in park. Così, sì. per favore, sì. scrivete nei commenti. Dite qualcosa all'alboreto perché non è possibile che io devo rischiare perché lui non viene. Vi sembra giusto? No. Sì, no. Adesso che stiamo facendo questa pausetta, volevo parlarvi di questo posto perché in realtà adesso voi lo vedete così ma appunto quando io ho iniziato in realtà qui c'era un bosco veramente fighissimo di pini c'era un clima veramente spaziale comunque tra l'altro ragazzi proprio in questo punto qui io tipo due o tre anni fa adesso non mi ricordo di preciso quando ho fatto la controfigura per un film che è andato al cinema che si chiama Ride quel giorno lì avevo filmato tipo stile vlog e non facevo ancora i video su youtube regolarmente volevo documentare tutto il backstage più o meno Azione girati ma fatemi sapere se magari dovrei fare proprio un video a parte che vi racconto un po' come è andata quella giornata di filming backstage di un film che poi è andato nel cinema e come abbiamo fatto a camuffare la bici perché io triccavo con la bici da dirt ma in realtà nel film i due protagonisti usavano una bici da downhill e quindi abbiamo dovuto camuffare la mia bici da dirt per farla sembrare la stessa bici del film che erano totalmente diverse fatemi sapere nei commenti se volete vedere questo tipo di video adesso proviamo a fare un trenino super pro con Diego Nick vediamo vediamo come esce allora facciamo un bel trenino Beh, Bella giornata. Dai. Okay, bom, bom, bom, bom. Facciamo un'altra discesa fino in fondo Adesso cambiamo un pochino il, il trail Ha detto che c'è un bel muretto incazzato Ma com'è? Molto ripido? Si Holy shit Che figo però, bellissimo ma è proprio aiuta? Eh? È bello, sì, quello, <ride> sì. Proprio così. È tutta colpa di Ivo, sempre. Della sempre colpa sua che ci fa aspettare eh, la sua Ma No, guardate, era un po' facula. A <ride> te prima ti sei fronnato per terra, che cazzo <ride> Avete visto come si fa a incazzare ah, Ivo in due secondi? Ciao, Ivo! Scusate se non parlo, ma qui è impegnativo. Uh. Pensate che quello step up flip lo flippavo io un tempo. Uh. Yeah. Bello, bello, bello. <ride> Porca miseria, che flow. Eh, raga, oggi di... giornata epica, direi. Totale, vero? Per me è un comeback, non saltavo non so da tre anni. Sicuramente, Johnny, Johnny, con te solo giornate io ho fatto, dietro di te giornate. Allora, puoi dire solo che è stato uno spettacolo. Ma è stato uno spettacolo, ma assolutamente. lui è tanto haterà, è tanto eh. Ma basta, sì. dietro. Quando è steccato, dietro, voglio vedere quando, come si Esatto, non ero, non ero troppo divertito, però era proprio perché c'avevo davanti Johnny, no, ho detto, devo giornare. Cioè. Io ho saltato in quel salto lì, sì? ho saltato, ho detto, sono arrivato lungo. Ok, non voglio immaginare Toto dietro. Dopo ho sentito un tonfo. No. バイバイ<音楽><音楽> video in free ride non ne faccio tantissimi però Speriamo spero che esatto magari sì, sì, sì. fatemi sapere nei commenti se volete magari vedere sì, più video sì. con, con tutti loro organizziamo qualcosa esatto organizziamo qualcosa ricordatevi sempre di iscrivervi che mi fa un sacco piacere stiamo crescendo un sacco quindi grazie mille per il supporto e ci vediamo al prossimo video bello Now I got the Mac in my lap